Live social. amici di live social bentornati bentrovati a questo nostro consueto appuntamento questo spazio dedicato all'informazione che vuole essere anche punto di riferimento per voi eh, ascoltatori perché perché abbiamo la presunzione di offrirvi eh, sempre argomenti nuovi tematiche interessanti dare modo di far capire che questo territorio così ricco, così importante, davvero può dare degli spunti per le nostre scelte consapevoli. Oggi siamo a parlare di un tema veramente eh, particolare, cioè di cappe eh, tecnocappe, eh, cappe che sono biologiche e lo facciamo attraverso eh, un esperto, lui si chiama Fabrizio Cirillo, responsabile ed esperto appunto di cappe tecnocappe eh, per quanto riguarda la tecno cappe benvenuto a live social grazie allora, eh, intanto sgombriamo il campo da quello che può essere un iniziale fraintendimento e non stiamo parlando di cappe per cucina, no. stiamo parlando di parenti di cappe per cucina che però hanno tutto un altro eh, ruolo, sono cioè di protezione per tutti quegli operatori eh, sanitari, per tutti quegli ospedali che lavorano con ovviamente agenti eh, patogeni, con eh, sostanze, chimiche. sostanze chimiche e quant'altro. Allora, che forse è il caso di dare una iniziale eh, rappresentazione di quello di cui stiamo andando a parlare di quest con queste cappe. Ok, grazie mille. Sì. Hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa perché spesso ci chiamano anche per le cappe da cucina dei ristoranti. Ovviamente, come dicevamo, sono abbastanza vicine. Le cappe da cucina e le cappe chimiche hanno un principio simile, quindi aspirano. E ovviamente da questa parte sono dispositivi di protezione collettiva e aspirano eh, sostanze chimiche quindi sono importantissime, fondamentali, è importante che funzionino dall'altra parte c'è un'altra branchia che sono le cappe biologiche e cappe di sicurezza biologica e questa è la parte dei patogeni, quindi quello è un po' il tema attuale, il tema caldo no? quindi il Covid-19, il famoso Covid-19 o meglio il SARS-CoV-2 perché in realtà è quello certo. il Covid-19 la malattia, eh, viene lavorato manipolato sotto cappa di sicurezza biologica o meglio, si spera che si lavori sotto cappa di sicurezza biologica perché spesso e volentieri mi accorgo che non è così non è proprio al 100% così in quanto ci sono operatori che ancora oggi non sanno la differenza tra una cappa biologica e una cappa di sicurezza biologica non sanno molto a volte la differenza tra una cappa chimica e una cappa biologica o meglio non sanno di avere una cappa chimica o di avere una cappa di sicurezza biologica, cioè non riescono a eh, scindere le due cose a, a capire che K hanno e quindi di conseguenza hanno una grandissima difficoltà. Questo devo dire spezzare un po' la lancia perché non è colpa dell'operatore, perché è veramente una materia molto complessa, complessissima la parte dei dispositivi di pressione collettiva e agli operatori spesso per non viene fatta la formazione, quindi si trovano all'università con pochissima formazione, pochissimi dispositivi eh, e personale anche competente che gli possa dare queste indicazioni. Testi non ce ne sono, da questo punto di vista non ci sono libri, non ci sono manuali, non ci sono guide, non c'è nulla e quindi ovviamente si fa molta fatica, anche veri professionisti, gente che ho 20-30 anni in laboratorio, io mi scontro... Eh, collaboro con RSPP, con eh, ingegneri cliniche, con eh, figure chiave molto, molto professionali e molto competenti per la loro parte ma che hanno una grandissima difficoltà a, a, su questa parte delle cappe immaginiamo che sotto K si fa qualsiasi cosa quindi dalla fecondazione assistita ecco descriviamola un po' <ride> come hai fatto tu prima sì. di questo, iniziare questa intervista come è fatta questa cappa, sì, e, cappa e, come, e come si interagisce Assolutamente, una cappa è, un, diciamo, è una postazione di lavoro e dove l'operatore, per quanto riguarda le cappe chimiche, lavora in piedi, si mette davanti la cappa, è protetto da un vetro protettivo frontale, questa eh, mette all'interno le braccia e manipola la sostanza chimica che in quel momento deve lavorare e viene protetto dai vapori, eventualmente i vapori chimici che potessero eh, fuoriuscire da questa cappa al momento in cui sta lavorando e quindi eh, viene aspirato tutto quanto. E il, eh, da questo... Questo è fondamentale per un discorso di rischi chimici, quindi eh, a volte ci sono sostanze che sono cancerogene, sostanze che sono tossiche no? e quindi eh, lo tutela. Dall'altra parte c'è la cappa di sicurezza biologica, dove l'operatore lavora seduto, è un grosso parallelepipedo se lo vogliamo chiamare così, eh, di metallo, dove ha sempre un vetro frontale. L'operatore, però in questo caso, come dicevo, è seduto, c'è un piano di lavoro eh, che può essere forellinato o meno, dei filtri EPA. E che vanno a garantire l'asterità del prodotto e se ci sono eh, dei filtri di sicurezza, chiamati così, in un ambiente garantiscono che nulla fuoriesca all'esterno senza essere filtrato. Quindi immaginiamo casi di patogeni come il SARS-CoV-2, quindi attuale no, diciamo chiamato erroneamente il Covid-19 che è la malattia, eh, viene sotto, dovrebbe essere manipolato sotto una cappa di sicurezza biologica perché così nulla esce, l'operatore viene tutelato, ma anche l'ambiente, la collettività, assolutamente. infatti da quello deriva dispositivo di protezione collettiva. Dicevo, non ci sono eh, tante informazioni, per questo che io nel tempo ho deciso, eh, nel 2016, di scrivere un libro, che vediamo qua, Apocalisse zombie, eh, dal titolo Apocalisse <ride> zombie. È abbastanza sì. inquietante. No, come, assolutamente, come... con gli zombie dietro e quant'altro, come fermare l'epidemia del cancro grazie all'utilizzo, alla manipolazione, alla corretta manutenzione delle cappe da laboratorio. Proprio mm. L'ho fatto ovviamente è stato un po' per, per colpire, no? per anche sollecitare, sollecitare certo. perché è veramente per me assurdo che eh, ci siano ancora oggi, nel 2020, ci sia questa disinformazione, non ci siano testi e non c'è nulla, quindi questo è stato un primo libro, sto uscendo con altri libri, eh, a seguire ho fatto anche un fumetto sulle cappe chimiche, vediamo che è Capitan K, Il chimico scuro, Proprio per uh, andare veramente andare a essere a fondo. trasversali. No? Assolutamente. E qui si toccano tutte le tematiche relative alle cappe chimiche, le cappe biologiche, le problematiche che gli operatori hanno eh, nel riconoscerle ed è per questo che ho fatto altri, altre guide, guida all'acquisto di cappe chimiche, guida all'acquisto di cappe Bayazzard, proprio per dare tutte informazioni anche spesso gratuite su questo, così anche sui miei canali, eh, blog come kizzard.it, ci sono tantissime informazioni, video eh, dove parlo di queste cose perché voglio aiutare più che altri giovani ecco, quello, il mio intento è partire dalla base, infatti lavoro e collaboro molto con le università, in questo caso di Roma perché sono a Roma e perché i ragazzi ovviamente insomma, si trovano spaesati, però poi vanno magari a lavorare dentro un'azienda farmaceutica con le cappe e uno si aspetta che in un'azienda farmaceutica ci sia questa informazione ci sia invece, que... no. invece no e la formazione chi se ne dovrebbe occupare di questa formazione? beh la formazione se ne dovrebbe occupare quando è all'università l'università poi l'azienda però eh, purtroppo manca proprio l'informazione che esiste questa formazione e si dà per scontato che una cappa sia sì, una cappa, proprio come forse è trattata come una cappa da cucina, come dicevi prima, non c'è questa tensione estrema e un focus attento. E ovviamente però è come immaginiamo una macchina per un pilota della Formula 1 che è importante, insomma, è proprio lo strumento il mezzo con cui arriva a vincere o rischia di morire se non è a posto cioè, però magari uno con certo. similitudine è più facile. Beh, insomma dopo il grave incidente di Leclerc mi eh sembra sì, abbastanza calzante questo, questo, eh, questo um, e, e esempio c'è anche un, un altro filone di cui vi occupate che è conseguenza delle vostre cappe che sono le sanificazioni, oggi la parola sanificazione è, è ascoltata con molta attenzione in che senso, sanificate? Sì, allora la sanificazione è un qualcosa come dicevi correttamente, che adesso è veramente tema attuale e, però ovviamente per noi è differente perché noi partiamo proprio da una conoscenza dei virus, da una conoscenza dei batteri perché li dobbiamo già e li abbiamo sempre manipolati e lavorati eh, quindi sono sempre debballare. gli stessi volevo chiedere Beh, eh, i cambia, batteri no, mutano? O, o, mutano o muta. sono miliardi, sono veramente tantissimi mutano in continuazione, quindi ora ci si è soffermati su una famiglia in particolare uno in particolare, ma sono veramente tantissimi in un, e, e molti che neanche si conoscono quindi il discorso certo. è un po' di questo tipo e quindi avendo sempre avuto la necessità di dover lavorare in sicurezza, perché noi ci teniamo tantissimo tant'è vero che il nostro logo riporta eh, due operatori e sta a significare che noi mandiamo sempre due operatori sul campo dai clienti sia per un discorso di velocità, velocizzare il lavoro ma soprattutto di sicurezza perché spesso e volentieri molti altri competitor magari mandano solo un operatore e questo rischia di metterli in difficoltà invece noi ci teniamo tantissimo, quindi ci teniamo alla parte di disinfezione e sanificazione delle cappe prima di sostituire i filtri, prima di manipolare, prima di lavorare, prima di fare qualsiasi cosa da lì ne deriva il fatto che nel tempo abbiamo assolutamente portato avanti tutto un sistema di sanificazione di ambienti, aria e superfici che ha un notevole tasso di, di, effic di efficacia, perché leggevo sì, perché al 9,9%, 9 ,9%, questo dovuto a prodotti certificati che hanno queste... Eh, è la combinazione da un, combinazione. un gas naturale come l'ozono sì. e eh, questo biocida certificato, cioè sì. un prodotto che è veramente disinfettante, ad altissimo... Sì, eh, con tantissime certificazioni, che non solo è N14476, che è l'ultima riconosciuta anche al Ministero, su, dal punto di vista virucida, ma è anche battericida, mh, fungicida, eh, anche su, agisce anche sui micobatteri, quindi tutta una serie, perché a volte cioè noi adesso ci stiamo soffermando sui virus. Ma non è che il problema è solo i virus, anche i batteri sono fonte di certo. infezioni batteriche, certo. questo sia negli ospedali, certo. a volte uno, mh, ci sono circa 50.000 casi l'anno di infezioni batteriche e virali all'interno degli ospedali delle persone comuni che si vanno ad operare e quindi eh, una, mh, ci dovrebbe essere un'attenzione maggiore da questo punto certo, di vista. Certo, quindi in questo caso come sanificazione ovviamente vi rivolgete alle aziende, ci rivolgiamo eh, alle aziende, ai privati, ai privati. noi facciamo aziende farmaceutiche, eh, aziende industrie chimiche, eh, così come uffici, diciamo che certo, andiamo da punto. chi comprende, perché ovviamente non possiamo fare eh, facendo un lavoro molto preciso e puntuale con strumentazione e prodotti costosi non riusciamo a fare questi prezzacci che ho visto che fanno adesso certe aziende pur di accapararsi i clienti, però certo. poi vanno magari con prodotti che mi è successo da poco di vedere, con prodotti per esempio l'evuricida eh, che sembra virucida, ma non lo è, è un prodotto che agisce sui funghi, i lieviti, e le muffe in realtà, che è anche più giusto ma muffe, ma, non... ma che fu per un'altra attività dove però lo spacciano per magari un prodotto eh, che agisce sul covid-19 che è un virus quindi le furicida invece sono lievite e muffe c'è veramente tantissima disinformazione mm. e io capisco gli stessi clienti ora a qualsiasi livello eh, certo, non certo. dalla persona che a casa vuole fare la sua sanificazione sì, a sì, chi sì. ha un, magari un pet shop un laboratorio qualsiasi certo, cosa certo, anche un negozio certo. di vestiti fino ad arrivare a una farmaceutica sono tematiche dove ci sono con, le con le quali abbiamo poca confidenza, poca se non confidenza. quella ultima eh, e recente mh, gioco forza e quindi stiamo anco ancora capendo. No? Un settore che insomma, ovviamente prima era un po' di nicchia, sì, eh, cioè riservato soltanto a certi operatori. Per cui ci ha fatto molto piacere parlare con Fabrizio Cirillo perché mh, lui è responsabile ed esperto di Tecnocappe, quindi Cappe chimiche e di sicurezza biologica. Ma anche di sanificazione in seconda battuta, conseguenza di questo lavoro molto importante, ovviamente è un presidio eh, medico e quindi eh, è importante anche per un discorso di collettività eh, capire di cosa stiamo andando a parlare e andare a eh, tentare anche noi di fare informazione per, per i nostri radioascoltatori perché si conosca un po' meglio, poi c'è bisogno ovviamente di altro approfondimento allora ri ricordiamo un po' quelli che sono i dati di eh, Fabrizio Cilillo e della sua Tecnocappe tecnocappe.it è intanto il sito andatevelo a vedere, sì. è pieno di spunti, troviamo il libro troviamo il fumetto, troviamo tante altre indicazioni che ci possono un po' aiutare a riflettere siamo in Largo Cosoleto numero 9 dove siamo? Sì, è un Largo Cosoleto 9 Roma, sì. vicino a zona Capannelle, zona sì, Capannelle però questa ovviamente è un'attività che non è aperta al pubblico per certamente è, è, un, un è un riferimento come riferimento e vorrei dare come riferimento molto importante il portale, l'ho accennato prima www.kizard.it sì. e da non sbagliarsi con Sharizard, perché mi combatto con i Pokémon da un po' di anni quando ho <ride> che, aperto vabbè, portale... Ma con questo portale con questi <ride> strumenti <ride> co i Pokémon vanno fatti eh, fuori ma questo Sharizard <ride> l'ho scoperto dopo è cattivo è, ma è malefico <ride> perché si chiama simile, quando uno mette Kizard esce fuori Charizard Char esce, Char Char esce, Char invece che, è Kizard. Così che è Kizard, però devo dire, no, scrivendo tanto, eh, sì, tantissimi articoli Fate e una partnership. fare una partnership con questo Pokémon? Sì. Scrivendo tanto, comunque, perché sono oltre 300-400 articoli, ci sono 200-300 video nel canale YouTube di Kizard, c'è tantissimo materiale gratuito. Quindi, insomma, chi vuole acquistare il libro e volesse acquistare il libro o i guidi, le, fumette, i gui, ehm, le guide che ho fatto, il fumetto e quant'altro, c'è tutto su Amazon. Però c'è tanto gratis, cioè è tutto gratuito, io l'ho fatto apposta, quindi certo, proprio per quello, la formula, non esatto. sono un autore che deve guadagnare dei libri, anzi io i libri ai miei clienti li regalo, quindi sinceramente. <ride> non, Molto bene, si è capito sì, insomma, sì, che, sì. che la sicurezza la, la fa, la fa insomma, da padrone l'idea di sì, avere chi si, più, più sicurezza per tutti. più Informazione, quindi, E insomma, più sicurezza, più certamente. consapevolezza porta a sicurezza. Certamente, dicevamo appunto, continuiamo con i contatti, l'email c'è anche info Scritto con l'acqua, la, con quindi te, eh, con l'h quindi eh, Tecno va eh, scritto con l'h tecnocap.it. Andiamo poi sul fronte social, Tecnocap, Chiocciola, Tecnocap è la pagina Facebook. Un bel mi piace, ci sta tutto. Eh, an, chiocciola il underscore boss underscore delle underscore delle cappe noi ce l'abbiamo proprio live il boss delle cappe e poi eh, i riferimenti invece diretti 067182010 uh, come primo e poi c'è anche un numero verde 800628957, 8957 ripeto 800628957. 8957 io ora ringrazio veramente tanto Fabrizio Cirillo se mi dà la Grazie possibilità di guardare il libro me lo studio assolutamente, così, assolutamente. anche io sono informata uh, di questo perché insomma è, è importante, io lo saluto, lo ringrazio, auguro a lui veramente un buon lavoro Grazie. e un buon proseguimento.